salve travaglio come stai È da molto tempo che ti dovevo fare un altro video eh, saranno circa tre mesi o forse quattro che ho visto il tuo video una nave senza capitano eh, allora che pensi mi io sono un capitano disponibile capitan coraggio eh, o capità tempesta, o burrasca, eh, insomma, quella roba là no, eh, non so, adesso che tutto si sta rimpastando di nuovo, magari il paese aspetta. me me, eh, io sono pronto. Eh, se la gente raccoglie delle firme seriamente è una proposta seria. Eh, Ah, che fondino un movimento san ten chan eh, non so a cosa può servire però beh è passato molto di tempo e molta acqua sotto i ponti da quando ho visto il tuo bellissimo video eh, una barca o una nave senza capitano eh, appunto io mi propongo come capitano c'è cioè già i vestiti eh, e non sto mica scherzando e eh io vengo lì metto tutto a posto eh, allora eh, continua così a fare dei video interessanti e non so eh, magari se ti può servire ancora <ride> magari no <ride> dopo che hai visto questo se lo vedi però magari invece sì, se ti può servire un cronista dallo straniero Che ti spieghi le cose eh, meglio di come possono guardarle dall'italia eh, magari mi scrivi un privato mi posti qualcosa eh, su questo video però a me sarebbe sempre piaciuto essere giornalista fin dall'età di 12 anni perché mi dicevano tu inizi a scrivere a un giornale e che magari dopo non so quanti articoli da negli anni 70 80 com'era eh, che ti danno il patentino di giornalista e io sì no sì no eh, avevo scritto eh, degli articoli a non so com'era eh, un, un giornale che però era satirico e poi compravo uno settimanale anche che scriveva una certa eh, giornalista che poi ogni tanto va a fare forum no o era un'altra mi, mi, mi scordo i nomi e, che era molto anziana questa giornalista qua quindi forse adesso 15 anni fa perlomeno uscì negli anni 99 no? però non mi ricordo era una rivista che ogni tanto dava dei cd delle cose così va perché poi è stata una moda i chioschi di giornale le edicole si sono trasformati in librerie eh, discoteche Paninoteche che regalavano anche per fare dei corsi di enoteca di birra con la z c'aveva cioè, aveva il cognome questa giornalista zarda zorda e non lo so perché era più vecchia di biaggi era quasi più vecchia di idromontanelli quindi eh, uh, te ti puoi immaginare come era vecchia o oh i dinosauri erano ancora in verbi quando lei era giovane eh, però Marosca non mi riesco a ricordare beh allora io te la lancio la di nuovo e eh, questa storia della barca dimmi se, se ti serve un capitano io sto qua e poi eh, mi raccomando fammi sapere e non ti scordare, finché la barca va, lascia andare finché la barca va, tu non remare. E finché la barca va, perlomeno non affondare. Ciao, ho fatto un finale tipo grossa. No, ciao.